Ok, allora oggi sappiamo già cosa fare, perlomeno dobbiamo terminare l'esercizio che abbiamo iniziato ieri sul tema d'esame del 23 gennaio 2017, eh, se ricordate eravamo arrivati di fatto alla costruzione della funzionalità richiesta dal primo punto a livello di model e di DAO, non ancora a livello di controller, quindi dobbiamo essenzialmente richiamare quel metodo che già nel model esiste e già ci dava no, l'elenco degli stati, cioè che chiedeva il testo, l'elenco degli stati con indicate per ciascuno, leggiamo già una frase del testo. L'elenco degli stati con e nome, indicando per ciascuno il numero di stati confinanti, stampato in ordine decrescente nel numero di stati confinanti, noi questo ce l'abbiamo già, per ora ce l'abbiamo solamente nella console, ma ovviamente questo valore lo dobbiamo passare nel controller, quindi l'ultimo passaggio che ci manca su questo esercizio è quello di andare nel controller, quindi all'interno del controller e... Eh, Inserire all'interno del calcolo a confini eh, la chiamata al metodo del modello. Allora vediamo solo, visto che il controllo non l'abbiamo ancora toccato, molto probabilmente manca ancora riferimento al model, quindi dovremo aggiungerlo. Model, dopodiché aggiungiamo un getter e un setter per questo model che ci vengono inseriti qua sotto e modifichiamo il main in modo da effettivamente richiamare il modello, creare il modello e passarlo al controller quindi questo dunque già che ero separato devo a questo punto creare il modello e poi controller.setModel di model, qui ci vuole l'import, e dovremo essere a posto. A questo punto possiamo tornare nel nostro controller e effettivamente inserire all'interno di calcolo confini quella che è la chiamata a, eh, al metodo che chiamavamo crea-grafo no? del modello. Allora, per farlo è necessario conoscere l'anno che l'utente ha inserito, quindi come prima cosa dobbiamo estrarre il valore che l'utente ha inserito eh, dalla casella di testo, all'interno della casella di testo che si chiamava txtanno.getText. Questo ovviamente è un anno sotto forma di stringa, perché una casa di testo riassume del testo, dalla stringa dobbiamo riuscire a estrarre un valore intero che corrisponde al numero dell'anno. Per farlo usiamo il metodo parse della classe integer, no? quindi chiamiamolo anno s, quello come stringa, S, e invece int anno è quello intero, quindi integer.parseInt della stringa hanno s quindi in questo caso eh, leggiamo la stringa e cerchiamo di stare il numero intero qui ovviamente può andare storto, possono andare storte un po' di cose no? può, può darsi che la stringa hanno s sia vuota quindi l'utente non abbia scritto nulla Può darsi che non sia vuota ma non contenga un numero, contenga ciao o altre cose, oppure contenga un numero magari non valido, tipo 10.000 oppure meno 200. Okay? Allora queste cose qua dovremmo riuscire a controllarle prima di chiamare il modello, perché il modello effettivamente si fida dell'intero che gli viene passato. Allora, per far questo eh, intercettiamo cioè, una serie di blocchi per andare a vedere i vari possibili errori che si possono verificare. Quindi il primo errore che si può verificare è che se per caso anno s è vuoto se la lunghezza di anno s è 0 allora l'utente non ha scritto nulla quindi lo segnaliamo all'utente ad esempio mettendo un messaggio nel txt result errore devi inserire un anno e poi return, esco da questo metodo perché non devo andare avanti ovviamente nell'elaborazione se c'è questo errore, andrò avanti solo se a questo punto l'anno, eh, la lunghezza della stringa anno no, è maggiore di 0, se è maggiore di 0 quindi ho una stringa da convertire, posso provare a convertirla, dico provare perché parsint è un metodo che ci prova eh, e se non ci riesce genera un'eccezione che è una number format exception lui cosa fa? andiamo a vedere la documentazione meglio dice eh, parsifica l'argomento stringa come se fosse un numero decimale intero eh, quindi in base a 10 intero i caratteri devono essere tutte le cifre decimali tranne il primo carattere che può essere segno più o meno eccetera eccetera eccetera eh, se invece la stringa non contiene un parsable integer, cioè un numero che può essere letto come se fosse un intero, allora genera un number format exception. Eclipse non ce lo sottolinea in questo caso qui, perché number format exception, exception è una sottoclasse di runtime exception e la runtime exception è, so, è sempre sottintero che possano avvenire sempre. Quindi a differenza della SQL exception, ad esempio, no? quando hai un metodo che genera, throws una SQL exception, se è obbligato a mettere il try catch, altrimenti non, Java non te lo lascia compilare, in questo caso non ti, non ti dice nulla, cioè Eclipse non te lo dice, eh, perché appunto è una runtime exception che può capitare sempre. Um, noi però la vogliamo catturare, non in generale la runtime exception, ma questa number format exception in questo punto. Quindi questa operazione va bene, la facciamo, ma la facciamo dentro un try catch. Di tipo abbiamo detto, lo sono già dimenticato, Number Format Exception. Per cui, se per caso viene generata quell'eccezione, allora farò una cosa analoga prima: catturo l'eccezione, non lascio proseguire il programma, dico ad errore. Eh, l'anno deve essere in formato numerico. Se invece è valido, cioè non genera l'eccezione, posso proseguire, diciamo, ad esempio qua sotto a richiamare il modello. Dimmi. Tutto, tutt un con una Sono... Eh uh, se vuoi farti tanto male, lui mi chiede se si poteva fare un controllo a priori eh, creando una regular expression che corrispondesse al, al numero. Mm? Eh, sì, se riesci a scrivere esattamente una regular expression, cliccare un numero intero è relativamente facile. È relativamente facile. No? Eh, poi, dovrei fare attenzione agli spazi iniziali e finali, se devi accettarli o rifiutarli. Cioè, il, la difficoltà è quella, già se fosse un numero reale piuttosto scappo di riscriverla perché il numero reale c'è la virgola poi c'è l'esponente, il più o meno l'esponente, più o meno il numero, puoi avere lo 0 davanti alla virgola, però puoi avere 0 3, puoi avere 0 senza il 3, puoi avere punto 3 senza lo 0 davanti, ma non puoi avere il punto che, che non abbia almeno una cifra davanti oppure una cifra dietro no? quindi si può fare ovviamente, la libreria lo fa, il metodo parse della classe integer fa quello, il metodo parse della classe double fa quello quindi, se io sono sicuro al 100% di riuscire a riprodurre, perché io devo riuscire a essere sicuro al 100% di riuscire a intercettare esattamente il caso in cui quella non dia eccezione, però tra il che l'hanno inventato apposta, no? nel senso che eh, non, non c'è un metodo di integra che dica dimmi se sarebbe parsificabile, provi a farlo nel caso in cui non lo sia, Quindi sei sicuro che non, non, non rischi di avere un errore nella… Una, disallineamento tra il controllo che fa il livello di sezione e il controllo che fa lui effettivamente del riparsing, quello è il rischio, mm. quindi faccio lavorare la libreria, a questo punto anno, ah, vabbè non lo posso mettere qua, ma lo dovrò mettere qua, perché mi serve anche dopo, fuori dal try, mm. e quindi qua a questo punto non sono uscito, potrei ancora fare un controllo sul range degli anni, mm. Diciamo che se l'anno è minore, dunque noi sappiamo qual è l'anno minimo nel database all'interno di contiguity, possiamo vederlo subito, select min di year from contiguity. 1816 quindi se per caso l'utente inserisce un anno minore di 1816 allora evito di fare l'operazione perché so già che non ci saranno dati quindi in questo caso anche qua errore per anni precedenti a 1816 non ci sono dati, cioè è un numero intero, ma è un numero intero troppo piccolo. Sul valore massimo, boh, anche se uno metterà 10.000, non cambierà nulla rispetto all'anno massimo che ha il sistema A, che è il 2006. Quindi non, non so se vale la pena di fare anche un controllo sul massimo. Comunque immaginiamoci, no? proviamo a immaginare tutti i possibili dati errati che l'utente può inserire e li dobbiamo andare a intercettare prima di, di effettivamente usare quel dato. Una volta che abbiamo il dato però è tutto facile perché semplicemente abbiamo la lista di, eh, come si chiamava, country and number, giusto? Prima vuole mettere a posto list, scusate, country Num, che sono gli stati che saltano fuori dal modello a cui chiediamo il creagrafo dell'anno specificato. E a questo punto non dobbiamo fare altro che prendere questa lista e stamparcela nel, nella finestra del risultato. Quindi for country and num c cn, countryNum, due punti stati, txtResult.appendText, string.Format, nel formato ho una stringa, due punti spazio, un numero intero, per 100 di barra n, e gli argomenti sono cn.getCountry, e cn.getNum la stessa cosa che avevamo prima no? nel main di prova. Solo che anziché fare un system.out.println facciamo un textResult.appendText. Quindi questo dovrebbe incapsulare all'interno del controller le operazioni che facevamo prima. Ogni volta che chiamiamo, premiamo quel bottone nel controller. Viene creato da zero un grafo con quel valore di anno e mi vengono restituiti questi valori. Vediamo se funziona, quindi riavviamo il main. Questa volta, eccolo qua. Allora, anno, se non metto l'anno, premo calcolo confini, mi dice deve inserire un anno. Se metto un anno che non è un numero intero mi dice che deve essere in formato numerico, se metto l'anno 30 mi dice che non ho dati prima del 1816 e adesso mettiamo l'anno 1816 vediamo cosa esce. Mi dice che ci sono certi stati 8, 8, 8, 4, 3, 2 eccetera eccetera. Se cambio l'anno, quindi metto del 2006 che so che è il più recente, Ovviamente mi stamperà in coda alla precedente perché non l'ho cancellata, eccolo qua, magari era meglio stampare una riga del tipo questi sono gli stati del 2006 ma come separazione, qui finiva la stampa precedente e qui inizia quella successiva. Quindi questa è la parte che chiude il punto 1 dell'esercizio. A questo punto, punto 2, punto 2 dell'esercizio richiede di analizzare questi stati e lanciare la simulazione dei migranti a partire da uno di questi stati, quindi la prima cosa che devo fare che devo ancora fare in questo gestore di eventi del, del bottone calcola confini, è quello di popolare questa tendina esattamente con gli stati che ho appena stampato sotto. Perché a seconda dell'anno che metto, gli stati da cui tra cui scegliere devono cambiare. Devono essere esattamente questi stati. E magari gliele facciamo anche mettere a questa povera tendina in ordine alfabetico queste cose. Quindi noi abbiamo, torno nel controller, abbiamo da qualche parte l'elenco degli stati da aggiungere alla tendina? Eh, sì e no, nel senso che ce l'abbiamo, ma non sotto forma di lista di country, ma sì sotto forma di questi oggetti, num. La tendina, qui non l'avevamo ancora dichiarata, ma dovrebbe essere una tendina probabilmente di country l'elenco delle nazioni, non c'entra niente nel numero quindi in qualche modo dobbiamo passare da una lista di counternum a una lista di country questo possiamo farlo in due modi o lo chiediamo al model oppure ce la, ce la ricaviamo dalla counternum che abbiamo appena eh, ottenuto possiamo fare questo così quindi a questo punto diciamo popolo la tendina Con le country appena stampate. Quindi per popolare la tendina innanzitutto devo cancellare ciò che eventualmente ci fosse dal giro precedente. Quindi a, uh, si chiamava Box nazione box nazione.getItems.clear questa è una collection items, quindi la uso tranquillamente come se fosse una lista, e poi di nuovo per ciascun country and num, Dai. cn due punti stati, eh, box nazione punto get items, Punto, tonda, punto add di cn.getCountry. Non posso fare un add-all perché è un oggetto diverso mm. e quindi devo aggiungere uno a uno. Alla fine cosa salta fuori? Salta fuori che la tendina dovrebbe essere, verifichiamolo, eh, 2000 riempita esattamente con gli stati che ho stampato, peccato che sia in ordine, nello stesso ordine in cui li ho inseriti, cioè nello stesso ordine in cui li ho stampati. Lì, li vorrei possibilmente in ordine alfabetico, come faccio? Beh, potrei fare un sort direttamente su questa lista, attenzione che dobbiamo verificare se l'oggetto country ha un metodo compare to per poter, per poter ordinare. Allora andiamo a vedere se per caso in questo oggetto country c'era già un compare to. No, anche perché lui non era dichiarato. Ah no, c'era già guarda eh, Compare to era dichiarato comparable di country qua e il compare to lavora sul nome dello Stato. Tra l'altro il nome dello Stato non è il contenuto della tendina, fatemi riavviare il programma, no, il che è meglio, nel senso che eh, se io facessi un ordinamento alf alfabetico di questa stringa visualizzata, no, di fatto verrebbe ordinato per le la sigla di tre lettere, mentre invece con Pertù va a confrontare esattamente il nome dello Stato, mm? adesso mh, probabilmente in molti casi coincide… Ma non è detto in tutti, quindi ha più senso ovviamente uno si ricorda, cerca in ordine alfabetico lo stato e non la sigla. Quindi, se è così, in realtà abbiamo già tutto fatto: basterà dire nel controller che questa tendina, box nazione.getItems, deve essere ordinata, quindi collection.sort di questa che è una lista alla fine. Ah, non gli piace non gli piace perché questa non è una list ma è un observable list e quindi sort non sa farla perché observable list non è figlia di list Sì. si sì. c'era già compare to Dove implements comparable di country? La lista abbiamo una lista di country, no? Sì? Credo. Controlliamo. Border controller. Perché non gli piace? Questa è una lista di country. È un observable list non è un tipo di list. Scusate. Eh. È un list. Caro mio. Cosa ho sbagliato? Collections. Sort di list is not applicable for observable list. E voi sostenete che a voi non dà l'errore a me sì. Bene. No. <laughs> Infatti. Uh, insiste che non funziona, che non gli piace vabbè ehm, è illogico ma eh, qualcosa non stiamo vedendo di sicuro se facessi così Mi piace lo stesso. Fatemi leggere meglio, eh. List di T in the type collection. Is not applicable for the argument? Country. poi andiamo a confrontare il codice mio col vostro ma nel frattempo per non bloccarmi faccio una list ordino quella e poi l'aggiungo. quindi mi faccio una list Quindi aggiungo questa lista. Alla fine, travaso la lista nella tendina. Ah, scusate, prima di farlo la ordino. Util collection, non è che sto guardando cose strane, vero? Il metodo sort in type collection non lo applico for scout. No, qua c'è qualcuno a prendere schiaffi. Eh. Questa è una lista. uno importa la cosa sbagliata perché a volte c'è un import però non c'è nessun import particolare country lo importa qua da model country implements comparable country altrimenti sort avrebbe ragione Ho due progetti aperti, o sto incaricando. Due country aperti. Due canti, due canti. Ok, quindi in questo country non c'è il comparator. comparator. Grazie mille, non ce l'avrei mai fatto. Eh... Ci ho giocato ieri. <ride> sì, adesso sono andato. Ok. Allora, sì, il problema era che il country che guardavo non era quello che usava Java, perché era rimasto aperto l'editor da un altro progetto. implements Comparable di Country. E adesso glielo implementiamo. this.get uh, state name punto compare to other.get state name. Ok. Adesso il controller forse funzionava già prima, quindi togliamo queste schifezze. Ok, eh, succede? Purtroppo quando succede l'esame è peggio. Allora, 2000. Ok, ordine alfabetico di quegli stati. A questo punto l'utente sceglierà uno di questi e preme simula. Adesso facciamo una simulazione. Ok? La simulazione cosa deve fare? Dicevamo quindi abbiamo, a questo punto abbiamo il grafo creato, abbiamo uno stato selezionato dall'utente, che è uno di quelli della tendina, e dobbiamo avviare la simulazione di queste mille persone a partire dallo stato iniziale, dall'account iniziale. E alla fine... Devo avere, vediamo dal punto di vista del controller, il controller chiederà al model dammi due informazioni, io ti dico qual è l'anno, magari non ti serve ma te lo dico lo stesso e ti dico qual è il, um, lo stato di partenza soprattutto e tu dimmi quanti passi hai simulato e l'elenco degli stati eccetera eccetera dell'elenco delle persone presenti nei vari stati, allora l'elenco delle persone presenti nei vari stati dal punto di vista del tipo di dato già ce l'abbiamo perché è questa lista di counting num dove questa volta i num sono le persone presenti istanziali e non il numero di stati confinanti eh? però è una struttura dati che già abbiamo quindi io tanto per cambiare, lo, lo vediamo dal punto di vista del controller prima no? il controller estrae l'azione la, di partenza dalla tendina, controlla che non sia null, altrimenti dice che devo stampare un errore, devi selezionare un'azione. E altrimenti farà due cose la prima cosa è quella di lanciare il simulatore quindi dire che il numero di passi simulati è uguale model.simula a partire dalla dall'azione di partenza e poi quindi fare la simulazione come risultato della simulazione potremmo già avere per esempio con il numero di passi di simulazione svolti poi ci serve un secondo risultato, che è l'elenco, ma visto che ci sono due cose, una me la faccio restituire direttamente da un metodo e l'altra mi serve un altro metodo per andare a interrogare sul risultato. No? Vabbè. E quindi secondo, la seconda sarà la, una lista di county a num come questa, stanziali, in cui chiedo al model, dimmi l'elenco degli stanziali che hai appena calcolato come risultato della simulazione e poi li dovrò stampare. Quindi il modello deve supportare questi due metodi. Allora, il metodo, facciamoci creare il metodo simula all'interno del modello, cosa deve fare? Beh, deve attivare, no, predisporre e attiva e lanciare la simulazione avvalendosi, come abbiamo fatto le altre volte, di una classe simulatore separata, così ogni volta che creiamo la classe simulatore siamo sicuri che parta con dei dati puliti all'inizio. Ok? Questo simulatore ovviamente userà il grafo, userà lo stato di partenza e userà le costanti che gli impostiamo. Allora, creiamoci quest'altra classe, anche all'interno del modello va bene. E come tutti i simulatori eh, ragioniamo su quelle che sono le eh, tipologie di dati di cui ha bisogno. Allora, Quali sono i parametri di simulazione? I parametri di simulazione, cioè le costanti, no? ce ne sono due se andiamo a rileggere il testo. Uno che dice che il numero di persone iniziali, è 1000, quindi private eh, sì, int iniziali, mettiamola eh, maiuscola così, ricordiamo che lo usiamo una costante uguale a 1000, poi eventualmente può essere modificata dal chiamante. Ma... E poi l'altro parametro dice, che secondo me lo, eh, possiamo indicarlo qua, e dice qual è la percentuale di persone che rimane stanziale. Quindi cioè ad ogni iterazione il 50% delle persone si ferma e gli altri invece diciamo, migreranno sui stati successivi. Quindi questo possiamo indicare come un eh, percentuale stanziali, che è 0,5 nel nostro caso. Poi, vabbè, queste sono le costanti. Dopodiché avremo il modello, quello che chiamavo il modello del mondo, cioè quali sono le informazioni statiche, fotografando la simulazione in un determinato istante, quali sono le informazioni che mi descrivono <coughs> com'è il mondo in questo momento. Allora, di fatto, ciò che mi serve a sapere è quante persone sono presenti, stanziali in un determinato stato al momento attuale quindi mi serve sapere per ogni stato quanti istanziali ho e questo è ciò che sto facendo evolvere no? perché alla fine questi 1000 saranno distribuiti alla fine della simulazione saranno distribuiti in tanti stati ma il totale sarà sempre 1000 in ogni momento io voglio sapere dove sono quindi al primo passo della simulazione saranno 500 nel primo stato e gli altri ancora in movimento al secondo passo della simulazione saranno spostati e così via quindi il modello del mondo è un numero attaccato a ciascuna country, per ciascuna nazione devo sapere quante persone stanziali ci sono. E questo come lo realizzo? Beh, il modo più veloce è quello, ad esempio, attraverso una mappa. Mappa country integer. Facciamo appunto utile. Country alesh code. Mm. Ok, non scopriamolo di nuovo tra sei anni. Ok, dove sono andato? Simulatore. Che questo è il modello del mondo che il simulatore sta facendo evolvere. E nel farlo evolvere calcola delle misure in uscita, che sono essenzialmente il numero di passi di simulazione. che è uno dei due valori che deve essere restituito. L'altro valore che deve essere restituito è la popolazione, eccetera, eccetera, ma è di fatto è il contenuto di questa mappa. Riletta sotto forma di lista, ordinata, in modo decrescente, eccetera, eccetera. Quindi in realtà è di fatto una copia, un estratto del modello del mondo. E poi avrò la mia coda degli eventi, ovviamente. Allora, quali eventi ho in questo caso? Ma in questo caso secondo me è un evento solo, un tipo di evento solo, cioè migra, ingresso, chiamiamolo così, in cui de definisco quante persone fanno ingresso in un certo stato ad un certo istante di tempo, t uguale 1, t uguale a 2, t uguale a 3, al tempo iniziale avrò mille persone, ingresso nello stato iniziale al tempo 1 poi quando estraggo questo dalla coda inserirò 200 perso 100 persone al tempo 2 in un certo stato, altre 100 persone al tempo 2 in un altro stato e così via. E vado avanti, innesco la simulazione in questo modo. Quindi la mia classe evento, che creiamo subito in questo caso non ha neanche bisogno di un tipo di evento, un event type, no? perché c'è un tipo di evento solo, possiamo lasciarlo sottinteso. C'è un solo tipo di evento che è ingresso, quindi non sto neanche a definire le num che contenga un dato solo. E I valori che ho invece sono un ingresso di quante persone quante persone, in quale stato e come sempre in tutti gli eventi mi serve la variabile tempo al tempo t, a quale istante di tempo. Okay. Quindi ricordiamo che la classe evento ha sempre la variabile tempo, normalmente ha una variabile event type, che in questo caso non ci serve perché c'è uno solo, e poi può avere dei dati accessori che ci dicono, ci spiegano meglio che cosa succede in quel tempo. in questo caso sono questi due, num e country. Fatto, nel senso che poi questa classe deve semplicemente essere completata con i suoi costruttori e getter e setter. Ovviamente deve essere ordinabile perché la dobbiamo mettere in una cosa prioritaria, e il metodo compareTo va a confrontare il tempo. Quindi il return sarà this t meno adar.t. Okay. Quindi il nostro simulatore avrà come coda degli eventi una priority, eh, priority queue di evento. Coda. Okay. Allora, costruttore, inizializzazione, run e interrogazione dei risultati. Costruttore, Della classe simulatore in realtà deve sapere, ah no, non deve sapere niente, non deve saperlo questo. Eh, il costruttore non ha ancora bisogno di sapere qual è lo stato di partenza. Glielo inietto tra gli eventi iniziali. questo stato di partenza lo sa il model che lo richiama. No? Il simulatore potrebbe in teoria anche partire da condizioni iniziali diverse, tipo avere 10 persone in ogni stato. E lui poi parte e va. Al simulatore ha bisogno soprattutto di inizializzarsi le, um, le variabili di lavoro. Allora, ad esempio, questa mappa. Per potersi inizializzare questa mappa, dicendo che tutte le country sono a zero, eh, dovrà sicuramente avere l'elenco delle country. Ma dove lo può prendere l'elenco delle country? Beh, dal grafo ad esempio. Tanto il grafo gli serve comunque per gestire le migrazioni. Quindi uno dei parametri che abbiamo dimenticato, ma ci viene in mente adesso, è che eh, il simulatore deve ricevere una copia del grafo, sicuramente. Mm. Quindi abbiamo eh sì, è un undirected graph di country, di voltage, grafo. e ovviamente questo signore lo dobbiamo anche memorizzare qua. Quindi, il costruttore si prende una copia del grafo, se la salva, e usa i vertici del grafo per inizializzare la mappa. In realtà non gli servirebbero tutti i vertici del grafo, Grafo, sì, i vertici del grafo. Ma no, no allora. I vertici del grafo sono sovrainsieme delle, delle nazioni che ci interessano, perché noi sappiamo che in questo grafo abbiamo messo tutte le country, molte hanno vicini zero, hanno adiacenti zero, quindi sono nodi isolati. Non ci arriveremo mai in quei nodi e non potranno mai essere scelti come, come country di partenza. Se volessimo potremmo fare un po' di economia e dire evitiamo di aggiungere alla mappa quei nodi che corrispondono alle country che non, che non visiteremo mai però non, non ci guadagniamo un granché ecco. allora la mappa la devo a questo punto creare e inizializzare dicendo che in tutte le country ci sono zero persone quindi stanziali dis.stanziali uguale new hash map di country, le cose bene hash map di country virgola integer e poi per tutti i vertici del grafo tutti i vertici del grafo, quindi dentro set nella mappa put alla al country c 0 persone. è 0 in numeri istanziali in ogni stato. Poi mi creo la coda degli eventi vuota, uguale ehm, new priority queue di evento, con 0 eventi dentro. E eh, diciamo che tutte le strutture dati, quindi la mappa, il grafo e la coda, sono inizializzate. A questo punto posso avere un metodo che mi permette di caricare no, delle persone iniziali, quindi precaricare la coda di simulazione, eh, public void, possiamo chiamarlo inserisci, delle persone in, in una determinata country al tempo iniziale, cosa devo fare? Devo creare un evento che metta il numero di persone iniziali nella country C al tempo 1 e questo evento lo aggiungo alla coda. Quindi a questo punto il, il model, il chiamante di questo simulatore, dirà semplicemente qual è la country da cui far partire la simulazione, in cui iniettare le prime persone. Se volessimo dare al simulatore la possibilità di personalizzare anche il numero di persone iniziali, io farei un overloading di questo metodo, ne farei un altro che ha i country c, virgola, int persone, così a questo punto il chiamante può anche decidere quante persone mettere in questo stato e non necessariamente le mille iniziali. In questo caso non ci serve, quindi ci basta questo metodo. E poi eh, finalmente c'è l'esecuzione della simulazione vera e propria. Public void, scusate. Il simulatore è pronto, fa il proprio lavoro. Il ciclo di simulazione è sempre lo stesso, vado a prendere while coda punto Is empty, finché non è vuota, not coda isenti, evento è uguale coda.pol, a questo punto so già cos'è l'evento, è, no? è un'immigrazione di persone. Allora, di queste persone ce ne sono un certo numero che rimarranno ferme nello stato indicato dall'evento e un certo numero che si sposteranno. Ok? Quindi gestiamo gli istanziali e gestiamo i chiamiamoli nomadi, via. Allora, quanti sono gli istanziali innanzitutto? Gli istanziali sono eh, il 50% delle persone in arrivo quindi e.get numero per la costante che era eh, percentuali distanziali questi sono quelli che si fermano ovviamente questo è un double e dobbiamo troncarlo diceva approssimate per difetto quindi tronchiamo intero e buttiamo via il resto della divisione questo è il numero di persone che si ferma. Poi, per sapere quanti sono i nomadi, vabbè, sarà la differenza, ma io la differenza la devo dividere, perché questi nomadi si dividono nei vari stati, devo dividere per il numero di stati adiacenti allo stato attuale. Quindi... I nomadi sono i, le persone arrivate meno quelle stanziali diviso il numero di eh, stati adiacenti. Quindi il numero delle persone arrivate sono getNum meno quelle che abbiamo deciso che si fermano abbiamo appena calcolato il tutto, non meno, scusate, diviso gli adiacenti al count, quindi si sono arrivati siccome in prima missione c'è l'Italia devo dividere per il numero di nazioni che confinano per l'Italia perché questi nomi andranno in una delle nazioni confinanti con l'Italia e quindi qual è la, eh, come faccio a saperlo graphs eh, punto neighbor list of di chi del nodo e.getCountry.size, quindi sta roba qua è il numero di vicini scusate, della country specificata dall'evento, l'evento dice entra in Italia, ok allora quanti sono i vicini dell'Italia? Uh, qui cosa ho fatto? Ho dimenticato un get da qualche parte. No? Ah, stanza, giusto. Grazie, perché stanziali era la mappa. Allora questi qui sono il numero di persone che vanno in ciascuno stato. Attenzione che abbiamo ancora. Abbiamo ancora un resto, eh. Perché noi avevamo get non persone, lo 0,5% li abbiamo chiamati istanziali, poi abbiamo fatto tanti gruppetti, ciascuno della dimensione pari a nomadi, ma non è detto, visto che abbiamo approssimato per difetto qua, abbiamo approssimato per difetto là, non è detto che siamo arrivati a gestirli tutti. Quindi in realtà il, gli stanziali veri sono un pochino di più. Quanti di più? Beh, ad esempio, potrei calcolare il resto di questa divisione per vedere quante persone sono rimaste fuori. Oppure non mi fido di me stesso né del resto della divisione e dico: vabbè, ma facciamo finta che gli stanziali. Anzi, facciamo una cosa. Mettiamo un int confinanti e gli mettiamo questo valore, visto che lo useremo quattro volte. Chiamiamo confinanti questo valore e quindi in realtà gli stanziali, se voglio, li posso ricalcolare giusti come getNum meno nomadi per confinanti. Sono sicuro di non perdere nessuno. In realtà bastava prendere stanze e sommargli il resto di questa divisione. Spero, mm? no. ma così sono più sicuro di non perdere. Quindi, diciamo così, aggiungiamo anche i resti della divisione precedente. Se non lo ricalcolo da zero, faccio prima. Mm? Quindi, questo primo stanziale mi è servito come base da cui calcolare i gruppi di nomadi, però poi non è il valore definitivo perché ci devo aggiungere quelli che non sono riusciti a ripartire tra gli stati. Adesso, adesso devo fare due cose, ho capito cosa, cosa succede in questo Stato e devo gestire due cose, aggiornare il modello del mondo, ossia eh, contabilizzare questi istanziali, e poi schedulare gli eventi futuri e quindi eh, diciamo così inserire, eh, inserire destinazione dei nomadi. Sono queste due cose. Quindi il concetto generale è qua, aggiornare il modello del mondo. Adesso so, dopo aver fatto quei, questi calcolini, quante persone sono diventate stanziali in questo stato. Aggiungiamole. Stanziali put e.getCountry, che cosa? Il valore precedente, stanziali.get di e punto get country, più stance. quindi incremento il valore che era inizialmente 0 ma poi sta andando avanti all'interno della mappa. Primo. Secondo, quindi ho aggiornato il mondo, adesso devo aggiornare la coda degli eventi. La coda degli eventi significa per questi stati, per ciascuno di questi stati, aggiungere un nuovo evento alla coda. Quindi, gli stati sono questi, senza il size, quindi per tutti i stati che sono vicini della country in cui sono arrivato adesso, aggiungo un evento di ingresso di questi nomadi, quindi avrò eh, un evento e due punti new event. A cui gli passo l'account di destinazione C, sono cioè uguale. Non ho due punti. L'account di evento, l'account di destinazione C, cosa vuoi? Evento. è uguale, new evento. Allora, il primo parametro è il numero di persone che arrivano, quindi nomadi. Il secondo parametro è la nazione verso cui vanno, C, che sta ciclando sui vicini, sui stati confinanti dello stato attuale e il tempo è il tempo attuale più 1, quindi il tempo attuale è appunto get t più 1. c'era già una E sopra, E2, evento nuovo, e a questo punto coda.add di E2. Ok, quindi sono nella E.getCountry, get vado a vedere tutti i vicini C di questa country, per ciascun vicino C inserisco la quota di nomadi che riceverà quello stato al tempo più 1 dopodiché questa chiusa graffa è la chiusa graffa del while e quindi si ripete la simulazione fino a quando ci sono nuovi eventi ehm. Tutto questo lo devo fare solo se, mi ricordo adesso, perché altrimenti non finirà mai questa simulazione, solo se il nome è diverso da zero. Quando è che si ferma la simulazione? Quando il numero di persone ancora migranti è minore del numero di stati adiacenti verso cui potersi spostare e quindi eh, di fatto sono fan tutti parte del resto di quelli che rimangono. Quindi questa cosa qua va fatta solo se nomadi è maggiore di zero. Non inserisco nella, nella coda la migrazione di zero persone, altrimenti avrei degli eventi a zero che continuano ad andare avanti all'infinito. In tutto questo ho dimenticato di fare una cosa, cioè aggiornare i passi di simulazione. quindi nel metodo run come prima cosa metterò passi uguale a 0 e ogni volta che estraggo un elemento lo incremento così alla fine la variabile passi contiene il numero di no e dipende da cosa intendiamo con passi me lo sto chiedendo adesso cioè Qui dice ehm, il numero di passi T simulati, T, allora non è il numero di eventi simulati. Scritto così sto contando il numero di eventi che estraggo dalla lista. Allora Ci sarà un evento al tempo 1, ci saranno 5 eventi al tempo 2, ci saranno 18 eventi al tempo 3 e poi va via diminuiscono. Ciò che chiede però il testo, e qui in questo caso conto il numero di eventi, il numero di migrazioni simulate. In realtà il testo, andandolo a rileggere, mi è venuto il dubbio, mi parla specialmente di passi t dove t è il tempo. Quindi in realtà mi interessa sapere fino a dove sei arrivato con t. Sei arrivato con t uguale a 3, t uguale a 4, cioè quante ondate hai gestito. Allora a questo punto è, è facile perché basta prendere um, dis.passi uguale a.getT. È il max, mi serve il max, il massimo valore di t che ho visto. Ma poiché elaboro la, la coda in senso crescente, l'ultimo che ho estratto sarà sicuramente il maggiore. Quindi ogni volta mi salvo l'ultimo che ho visto e quando esco dal ciclo avrò salvato il t massimo. Non ho bisogno di fare un if maggiore di massimo, perché sicuramente t è crescente, quindi lo sostituisco con un valore che è uguale o maggiore a quello che avevo prima. Quando esco dal ciclo ci sarà il valore massimo mai, mai visto in questo ciclo ok, allora la simulazione completa basta aggiungere ancora i due metodi che servono al modello per estrarre i valori quindi avrò un in, eh, public a questo punto int gett getpassi in cui ritorniamo dis.passi e poi ho l'altro metodo che restituisce la lista di, no? cos'è che ci diceva il testo, eh, il nome dello stato e il numero di persone presenti. Quindi possiamo restituire una lista di country and num, quella già di prima, il metodo lo chiamiamo presenti. get presenti meglio questa lista la dobbiamo costruire a partire dalla mappa chiaramente però vabbè, l'abbiamo già fatto tre volte in altre parti di questo codice prendo questa uguale new array list per tutti gli elementi della mappa che hanno un valore diverso da zero for country c due punti Stanziali, punto get keys punto keys, scusate keyset per tutti le country che ho nella mappa in cui il numero istanziale è maggiore di 0, get di C maggiore di 0, allora le aggiungo la lista. Punto: add new country on number della country C e del number che è stanziali.getdc e alla fine ordiniamo questa lista per numero decrescente del valore numerico che in questo caso ci conta gli stanziali, non ci conta più gli stati confinanti. Return vista. Ok, allora dovremmo aver tutto per poter implementare il metodo simula all'interno del nostro modello. Metodo simula Creerà il simulatore, passandogli il grafo, inizializzerà il simulatore iniettando le persone nella prima nazione, inserisci nell'account di partenza, lancerà la simulazione, E potrà restituire il numero di passi fatti. Questo se non ci servisse l'elenco delle nazioni. Poiché però il model deve anche fornire controllo all'elenco delle nazioni, cioè quell'altra lista, ricordiamoci che a questa chiusa graffa l'oggetto simulatore muore, scompare, quindi se voglio chiamare questo metodo getPresenti lo devo fare qua subito, prima di questo return, perché il return il simulatore muore e il getPresenti è chi lo chiedo, quindi mi devo salvare dentro il modello... No, ricordiamoci il controller, cosa fa? Il controller chiama simula del model e prende il numero di passi. Poi subito dopo chiede al model, senti dammi gli istanziali. Allora il model appunto che è istanziale, il modello non ce l'ha, però lo, lo può chiedere al simulatore. Il problema è che non lo può chiedere al simulatore in questo metodo, perché in questo metodo il simulatore non esiste più. Quindi dovrò fare un passettino in più di salvarmi all'interno del modello questa lista dei risultati della simulazione e quando chiamo la simulazione me lo salvo quindi this.stanziali uguale sim.getPresenti il simulatore gira mi faccio fare la fotografia dei presenti, mi faccio dire quanti passi ha usato e ritorno. Return. Però questo dato qua, get presenti, me lo sono salvato in dis.stanziali, per cui quando il controller mi chiederà dammi gli istanziali, eh beh, lo posso restituire. Il simulatore, una volta che è finito di simulare, può morire. Il modello deve ricordarsi i risultati della simulazione che possono ancora servire scopo del modello è ricordare no? quasi sempre allora abbiamo chiuso il cerchio Il controller analizza i dati li passa al modello il modello inizializza e esegue il simulatore poi magari pieno di bachi lo scopriremo abbiamo ancora 10 minuti per farlo e poi ritorna questi valori che il controller deve semplicemente stampare. Quindi txtresult.appendText di eh, simulati tot passi. Eh, passi. Barra N. E poi subito sotto ci aggiungiamo l'elenco delle nazioni. Non account, account a number. Mmm. For eh, no scusate for eh, text result punto append text è lo stesso di prima fammela copiare stato valore ok chi ha tante dita da incrociare? hanno ah, 2000, carica i confini, scegli... che non l'Italia, dai. L'Italia, simula. Simulati 5 passi. Italy 553. Austria-Ungheria 50, Francia 38, Jugoslavia 37, 36, 35, 33, 30, 28 e così via. E ovviamente decrescendo fino a arrivano fino a Andorra, Polonia, Albania, eccetera, eccetera. Quindi stranamente non ha dato eccezioni. Più o meno stranamente i risultati sembrano ragionevoli. Posso provare a fare un'altra simulazione, che ne so, partendo dagli Stati Uniti. Cambiamo continente, simulati sette passi in questo caso, i numeri sono un po' diversi, 605, eh, sono maggiori no, il numero di persone che sono rimaste stanziate negli Stati Uniti rispetto all'Italia, Italia, questo, vedete il rimbalzo del Canada, cioè quelli che vanno in Canada sono poi obbligati metà a tornare negli Stati Uniti perché non ci sono altre nazioni confinanti. E poi scendi giù lungo l'America centrale, dimezzando praticamente ogni volta. No? 168 il Messico, poi c'è nel Canada quelli che sono andati su, quelli che non sono ribalsati e poi in Guatemala, Belize, scende giù così. 2, 3, 4, 5, 6, 7 passi di simulazione. Ad ogni passo di fatto ho aggiunto una nazione sola. Mentre invece, nel caso dell'Italia, dove in Europa i confini sono molto più ramificati. Eh, ho fatto solo 5 passi di simulazione prima di, di esaurirli tutti ma ho raggiunto mal, molti più stati perché ogni stato ha molti più confinanti ok? C è andata relativamente bene va bene, allora direi che questo esercizio se non ci sono altri dubbi o curiosità da parte vostra lo dichiarerei concluso per la settimana prossima ci cimenteremo nel esercizio del primo luglio 2016. Facciamo la fila A, tanto sono tutte abbastanza simili, in cui c'era il solito grafo da costruire su un problema di Formula 1, adesso vi faccio vedere il database e sul punto 2 era necessario costruire attraverso un algoritmo ricorsivo un sottoinsieme di nodi di questo grafo che avessero certe proprietà, che massimizzassero certe proprietà, quindi se volete guardarvi il testo in vista della settimana prossima, l'unica, al di là della ricorsione che è sempre un mal di testa, ma l'unica difficoltà vera di questo compito era che il database tutto sommato era relativamente complesso, poi il grafo era semplice, tutto sommato da fare, ma eh, per arrivare dal database al grafo bisognava fare un po' di ragionamenti sulle query, no? capire come estrarre le informazioni che servivano. Ehm, quindi questo, diciamo così, ah. facciamo questo esercizio perché so che l'anno scorso ha dato qualche problema no? al, al primo appello soprattutto di tempo di, di, di, di risoluzione, quindi approfittiamolo e lo facciamo insieme nella settimana prossima. Domani simulazione d'esame, in laboratorio. Buenas serata